Ciao a tutti! Oggi prepareremo il liquore alle ciliegie, il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti più 30 giorni per la macerazione. Gli ingredienti che ci serviranno per la prima parte sono ciliegie con nocciole e peduncolo, alcol per alimenti, stecca di cannella e bacca di vaniglia. Per la seconda parte ci servirà acqua, zucchero e vino primitivo dolce. Diamo il via alla ricetta. In una boccia capiente, mettere le ciliegie che abbiamo leggermente inciso. Aggiungere la bacca di vaniglia e la stecca di cannella. Versare l'alcol. chiudere con il coperchio. Riporre al buio per 30 giorni agitando ogni tanto la boccia. Trascorsi i 30 giorni abbiamo ripreso il contenitore con le ciliegie e l'alcol, filtrare eliminando le ciliegie. Gli ingredienti che ci serviranno per questa seconda parte sono acqua, zucchero, vino primitivo o dolce e l'alcol filtrato mettere nel boccale l'acqua lo zucchero ed azionare il bimbi per 15 minuti 95 gradi Velocità 2. Lasciare raffreddare per 30 minuti all'interno del boccale. Trascorso il tempo il composto si è raffreddato, adesso aggiungere il vino e l'alcol. e far amalgamare per un minuto a velocità 3 trasferire in bottiglie di vetro e riporre in frigo liquore alle ciliegie, si conserva in frigo per 5-6 mesi. Grazie e alla prossima ricetta!